prossima lezione Crea il tuo account SINCA Su Google scrivi SINCA S-I-M-C-A-A -A. Ti compariranno due diversi risultati di ricerca Se clicchi su www.sinca.it accedi alla home del progetto Questo servizio web gratuito e libero ci permette di scrivere testi in CAA, accedendo da PC, tablet e anche cellulare. Possiamo creare scritti a più mani e personalizzarli tenendo conto dei bisogni di chi lo leggerà. Se clicchi su sinca.org invece, accedi alla parte in cui è possibile creare un account personale. Ti viene subito segnalato che per le operazioni successive è meglio utilizzare il browser Chrome. Scorri verso il basso fino ad arrivare alla sezione scuole insegnanti. Qui clicca su richiede account. Inserisci i tuoi dati personali, ma ricordati di utilizzare la mail del liceo e di verificare l'inserimento del codice caccia. Controlla anche nella cartella spam. Riceverai subito una mail di conferma della richiesta di attivazione. Ci vorrà un po' più di tempo invece per ricevere una seconda mail con la password temporanea. Quando l'hai ricevuta, clicca sul link per inserirla e stai attento a non sbagliarla al primo accesso ti verrà chiesto di accettare le condizioni di utilizzo e inserire una nuova password personalizzata. Conclusa questa operazione dovrai fare il login e vedrai il progetto a cui parteciperai nella prossima lezione. Sono già preparate le cartelle dei diversi gruppi. Puoi già visualizzare il contenuto della cartella personaggi e della cartella incipit. Sei pronto per lavorare?